Adesso intervisteremo il signor Paolo Andarini. Buongiorno. Buongiorno. Che ne pensa del corso? Il corso è stato molto interessante già il secondo che faccio, perché ci spiega specialmente noi che lavoriamo nella pubblica amministrazione che non ci viene mai spiegato niente, non sappiamo mai cosa fare, non abbiamo le leggi a disposizione perché.. La nella una nebbia, certo. per cui tante cose che vengono, che, che vengono dette qua dentro noi le abbiamo già trasferite sul, sul luogo di lavoro. Noi da quando facevamo questo, queste cose stiamo rimettendo a norma tutti i lavoratori che prima erano in condizioni, cioè inconsapevolmente a livello terzo mondistico. Quindi solitamente voi all'interno della struttura non ricevete una formazione. Adesso sì, adesso stiamo ricevendo una formazione ma prima c'era cioè, cioè, la K sai che si so, cioè, accende lì, disaccende, si spegne e gli dice yeah. grazie era cioè. così, adesso ha creato la consapevolezza yeah. di quello che stai a fare e che uh. ne ma. pensa del fatto che appunto la Tecno si impegni così tanto? proprio per, le eh, per le... io l'ho conosciuta la Tecno in un momento ah, gravissimo ah. ci è arrivata La l'Asa ah. è venuta e è stato il momento in cui abbiamo capito che stavamo messi in mano e grazie a loro abbiamo rimesso a certificato tutte le, le cappe ci hanno spiegato alcune cappe che noi montate negli anni 60, che noi pensavamo che fossero sufficienti ci ha spiegato che no, non erano sufficienti potevano essere, non essere declassificate in armadi aspirati perché contenevano il legno e quindi un materiale che usiamo noi quindi i vapori anche esplosivi serviva a quello che non si più usare e quindi ci ha portato a che cosa dovevamo fare e stiamo mettendo a posto tutto quanto, piano piano, perché con i finanziamenti che abbiamo, quello che è, un anno, uno, un anno, un altro, beh, tra beh, 30 beh, beh, anni vedremo, però. tutto <ride> a perché... <tra> posto, vero? Sì. <ride> e il dottor Cirillo invece lo conosce da tanto tempo? No, ci siamo conosciuti proprio nel momento del bisogno, come si dice. E risale a quanto tempo papà? 2015. Ah ok, 2015! Una collaborazione anche perché, cioè, a me, mi ha dato una grossa mano, visto che poi sono il responsabile degli acquisti e ero per il referente della sicurezza. E mi sono sentito un pochetto scoperto. E, siccome poi eh, a me interessa che le cose vengano fatte, è più che altro sapere che cosa fare. Il problema è quello: se a me in un campo che è molto tecnico, tu vieni a sapere che devi seguire una certa norma. Che poi non trovi, perché le norme eh, quelle a livello europeo eh non c'è da comprare per conto sì, tu. Per du. forza. L'università non ce le dà, non sappiamo come fare. Lui ce ha dato, ce l'ha detto, poi è anche una questione di fiducia. Non è che io mi sono fidato di lui che capita che è passato. Quello che ha detto lui io l'ho controllato con altre chiste, con altre farlo. persone. E mi ha sempre detto quello che poi doveva essere, che poi è stato effettivamente mm. fatto. Quindi a quel punto mi mm. fido. Certo. E lui, cioè, noi abbiamo fatto un, un contratto con loro per la manutenzione delle cappe, mm. E cioè adesso siamo, siamo tranquilli, poi un incidente può sempre succedere: sì, un... però sono tranquillo perché se mi viene un controllo di qualche cosa, io so che in quella certo. casa l'ho messa a posto: io sono in regola con la legge. Certo. Poi se vuoi qualcuno, se non posso fare niente, vabbè se è cioè... facile aspettarlo. Se scoppia la cosa è successo da altre parti, se scoppia perché magari qualche studente sta a fare una cosa che è sbagliata Ci può solo niente, ma... Sempre un'università, comunque... Sempre un'università, certo! Che... Va bene, grazie!